Questo è un materasso, ragazzi, quello della volta. Grazie. Ma lo faccio io, su. Bella che è capita. Ma faccio io la prova sul sultorio. Questo è un duratorio, quando te giri. Oddio, porco Dio, porca. Lo sapevo, lo sapevo io, porco Dio.